Allora, piccolo micro video su Artbreeder, che è questo uh, sito, che okay, ehm, è più o meno gratis, con tecniche freemium, per cui cose semplici ovviamente sono gratuite, se si vuole l'alta la, risoluzione o altre cose fanno pagare un abbonamento. Però cosa è eh, interessante dal nostro punto di vista è che ha un'interfaccia che per noi che veniamo dai mondi virtuali ricorda eh, la eh, personalizzazione dell'avatar che si faceva in Second Life quindi ad esempio se noi e eh, eh, mi sembra una de, delle applicazioni più interessanti di Art Breeder vogliamo fare un, un ritratto quindi andiamo su Portraits vedete che abbiamo la possibilità di definire eh, di poter intervenire su um, un, una figura iniziale che tra l'altro ci può essere cambiato nel senso che ci può presentare delle figure iniziali con varie, con varie insomma, risorse iniziali e si può anche avere la possibilità di scegliere fra varie opportunità, quindi avere una griglia di 4 anziché di 1 e una volta avuto un, uno di questi che ci interessa, ad esempio torniamo alla, a questo, possiamo cambiare le caratteristiche che tipo aggiungere le caratteristiche tipo in questo caso aggiungere la barba. Eh, si può fare in modo tale che eh, abbia i capelli del colore che ci interessano, quindi i capelli neri, eh, piuttosto che ad esempio eh, avere gli occhi blu, una caratteristica che eh, eh, più o meno c'era nei mondi virtuali, no? ad esempio qui sono occhi blu un po' eccessivi, però i capelli neri ad esempio si possono cambiare, si può aggiungere il fascial hair, ad esempio qui si può eh, si può praticamente, e, e poi oltretutto si può variare le espressioni, quindi eh, si può lavorare bene, ad esempio, su queste caratteristiche di un ritratto, tipo appunto chiudere, aprire gli occhi, eh, rendere la faccia più o meno arrabbiata, con tecniche di intelligenza artificiale, il cui risultato non è detto che sia eh, il massimo, ma comunque ci prova e ci prova, di, secondo me, neanche tanto malissimo. Si possono controllare tante cose, tipo appunto eh, il fatto che sia di... Adesso qui, come vedete, quando si alterano troppo queste cose qua, può cambiare tanto. Però all'interno di alcune modifiche abbastanza interessanti, tipo questo mettiamo a destra, aspetta, tutto destra... Eh. Ah, a sinistra, credo che lo faccia diventare femmina piuttosto che, eh, che maschile, senza esagerare, quindi bisogna lavorarci con cautela e anche l'età, eh, diciamo, interessante, esempio per ringiovenirlo o per eh, invecchiare, diciamo, una foto. È un sistema che si può usare con i normali programmi di intelligenza artificiale. Ah, tra l'altro qui abbiamo il caos, questa cosa qua permette di controllare meglio quanto il correttore di immagini interviene, quindi vedete che eh, si hanno praticamente delle situazioni sempre un po' più pesanti o meno, quindi il GAN è un filtro di intelligenza artificiale che viene applicato mm. e allora, ho notato che eh, funziona discretamente bene con i ritratti con le altre cose un po' di meno quindi quando vi siete contenti di un ritratto che avete fate il, eh, la conferma e quindi si ottiene praticamente il salvataggio splicer qua sotto. E a questo punto qui potete continuare a remixarlo, potete salvarlo, quindi facendo il download viene salvato in alta risoluzione, ed è qui che interviene praticamente il, il pagamento, perché ci sono tutti i salvataggi in alta risoluzione, e un tot di eh, che, oltre i quali bisogna pagare una certa quota associativa ora eh, secondo me facendo semplicemente più e meno ok questa qui è la versione 512 x 512 che è gratuita e quindi per ottenere ad esempio delle icone o dei profili da mettere su facebook o se abbiamo bisogno comunque di qualcosa del genere è gratuito e perfettamente adeguato e fa il suo mestiere Boa tarde.